È un mercato molto complesso e sofisticato. C'è un'enorme organizzazione. Se ogni leader spendesse un po' di tempo, potrebbe essere su di giri sia per l'equanimità che per l'esuberanza. Potrebbe fare miracoli per chi sei e il lavoro che stai facendo. La leadership ha molto da imparare dall'organizzazione naturale di ciò che accade nel mondo, specialmente dal suolo e la vita su di esso. È l'operazione più complessa che esista. Per quanto grande sia la tua azienda, qualsiasi operazione complessa tu stia facendo, non è niente in confronto a ciò che sta accadendo proprio sotto i tuoi piedi, sotto forma di suolo. È un mercato molto complesso e sofisticato, un milione di volte più complesso di qualsiasi mercato azionario nel mondo. Quindi la leadership ha qualcosa da imparare dalla natura, in particolare dal suolo e da tutta la vita che ci circonda, perché è un organismo, è un'organizzazione colossale. Stiamo cercando di costruire organizzazioni in modo lineare. Abbiamo degli amministratori delegati. Nella mia comprensione una D significa un organismo completamente coinvolto, è una D. Invece di questo diventi un funzionario. Il che è un errore, se me lo chiedi? Perché il tipo di gestione che stiamo facendo è come curare un giardino. Se hai un giardino curato, beh, è bello. Non ai miei occhi, però, ma in generale è bello per le persone a cui piace avere tutto sotto controllo. Ma se non gestisci e mantieni il tuo giardino dopo soli 30 giorni o 60 giorni, o forse 90, beh, il tuo giardino scomparirà completamente. Eccoci in questa foresta. Non sappiamo da quanto tempo sia qui, nessuno lo sa, diciamo un milione di anni. Per milioni di anni si è gestita da sola, perché questo è il potere degli organismi. La natura ciclica degli organismi, come si autogestiscono, tutti parlano di sostenibilità. Non puoi pensare alla sostenibilità, puoi percepire la sostenibilità solo dal modo in cui è fatto il costrutto della natura. E soprattutto, se ogni leader, persone che gestiscono situazioni complesse nella vita, se trascorrono un po' di tempo, se non ogni giorno, almeno nei weekend o nelle vacanze, se trascorrono un po' di tempo in connessione col suolo, beh, ti abbiamo già parlato del microbioma vacche i batteri presenti in vari aspetti del suolo, nelle tame di vacca e in molti altri posti, se sei semplicemente a contatto con questo, se il tuo corpo e i tuoi piedi sono sul suolo, semplicemente inspirando, lo puoi capire. Il microbioma vacche stimola la nostra risposta neurobiologica, generando serotonina. Questo significa che se facessi questo nel weekend, durante la settimana potresti essere strafatto di equanimità ed esuberanza. E questo è veramente vitale per i leader, perché quando un leader è di cattivo umore, la vita di molte persone diventerà spiacevole e alla fine quello che creiamo potrebbe essere una conseguenza orribile. Estremamente importante che le persone che sono in una posizione di leadership, che hanno il potere di determinare il corso della vita di altre persone, è estremamente importante che queste siano strafatte di vita, fatte non di alcol, non di droghe, ma di vita stessa. Perché la vita è la chimica più complessa. Se gestisci bene questo, essendo in contatto con la fonte della vita, che qui è il suolo, acque naturali, beh, questo potrebbe fare meraviglia a ciò che sei e al lavoro che stai facendo e al mondo intero. Quindi eccomi seduto su questa piccola isola che sta perdendo un po'. No, Adi non significa diventare un'isola tra le persone, diventi un'isola nel mondo, perché sento ripetere il mondo delle imprese, che significa diventare un'isola, no, non si tratta di diventare un'isola. Diamo una nuova descrizione di Adì, organismo completamente coinvolto, o se ti piace chiamarti amministratore, amministratore completamente coinvolto.